I so don't <laughs> Giornata di scontri in quel di Pindemonte, dove una manifestazione non autorizzata di un gruppo di studenti è degenerata in un violento scontro alle porte della Uniplast. Sembrava una mattina come tante qui a Pindemonte. I negozi stavano aprendo e gli operai della Uniplast stavano varcando i cancelli della fabbrica. Ad attenderli però c'era una delegazione del collettivo studentesco Ingranaggi Rossi, giunto da Padova, capitanato da Cosimo Sandri. A loro dire si sarebbero limitati a fare opera di informazione e volantinaggio, ma numerosi tra i presenti li hanno sentiti inneggiare alla violenza e offendere pesantemente i fratelli Araldi. Sembra che le loro azioni si siano spinte fino a tentare di impedire l'ingresso ad alcuni operai ed è stato in questo momento che si è presentato sul posto un drappello di studenti appartenenti alla destra universitaria. La situazione è presto degenerata. Secondo le dichiarazioni del loro rappresentante, Vittorio Peluso, il collettivo ha aggredito senza provocazione, mentre stando alla testimonianza di Vanessa Lovati, una ragazza membro del collettivo, sarebbero stati gli studenti di destra a cercare lo scontro. La giovane ha persino accusato Alberto Lorusso, segretario della sezione locale dell'MSI, di essere il vile mandante della squadraccia, per usare le parole della studentessa, e di essere unico responsabile delle violenze. D'altro canto, il segretario nega di essere in qualche modo riconducibile agli eventi occorsi e punta il dito verso il sindaco Guido Rosso e all'incapacità dell'amministrazione di Pindemonte di garantire la sicurezza ai cittadini onesti. La ricostruzione degli eventi è ora al vaglio dei carabinieri che, nella persona del brigadiere Giuseppe Cardona, hanno fermato uno degli studenti, Cosimo Sandri, reo di aver aggredito l'ingegner Carlo Bartolini. Abbiamo con noi Giancarlo Pasucci, capo reparto della Uniplast, che ha assistito in prima persona agli eventi. Signor Pasucci, può raccontarci cosa è successo? Eh, vede, ma noi qui. Beh, I giovani ci sono sempre, ogni mattina uno o due che ti dicono una cosa o l'altra Oggi è il Sandri, domani il Peluso e ti dicono di non entrare E chi di pensare al paese, e chi vuole fare un sciopero, il colpo di stato? E chi ti dice anche di scassare le macchine, ma oh! E poi come si lavora qua? Non me lo danno loro lo stipendio, no Dopo che cosa mangiamo noi altri? però basta, ma basta che non li ascolti e tiri dritto ogni mattina eh? che si parla, mica uno li deve ascoltare per forza quindi lei non condivide quello che dicono gli studenti? In che senso, scusi? Hey, Sulle scioperi, le condizioni salariali. Ma non, non è una passeggiata a lavorare alla catena, sa? Ma qua guardi che è dura. Questo è vero, hanno ragione, ma però, ma però le, le, mani, le mani che viaggiano sono le mie, non le loro. Che loro, un bullone non l'hanno mai vista, e non dico che, che non l'hanno stretto, proprio non l'hanno mai vista. Eh, eh, sì, che i soldi sono pochi. Se eh, c'era da protestare, io eh, scioperare, io, io l'ho fatto, sa, io ho scioperato. Che, che la vipera, la Patrizia Panzuelli, noi la chiamiamo, la chiamiamo così, la Panzuelli, di cose ne ha fatte e anche di buone. E adesso non li faccio più i torni lunghi, e qualche soldo in più me lo danno anche, anche perché ho l'anzianità. <ride> però io adesso ho una moglie che, che devo pensare che capite eh, mica mi sono un, un ucretino che, che se scassa la macchina mi mandano a casa io sto con quello c***o per te ma mi scusi eh. è stato molto chiaro la ringrazio per la disponibilità ah, <ride>